su informazione fiscale sulle principali pagine dei quotidiani nazionali e partiamo subito dall'IMU 2022 a giugno la scadenza dell'acconto quando si paga la tassa sulla casa e poi ecobonus auto 2022 con i nuovi incentivi per veicoli elettrici e ibridi con le prenotazioni dal 25 maggio e ancora il fact checking il bonus casaling da 500 euro esiste? L'ultima notizia sulle pagine di informazione fiscale riguarda il modello 730 2022 a debito. Per la rateizzazione conviene inviarlo subito. Infine uno sguardo alla sezione dedicata all'economia dal Corriere.it Partiamo subito dall'IMU 2022. A giugno la scadenza dell'acconto quando si paga la tassa sulla casa. L'articolo di Anna Maria D'Andrea sull'IMU 2022, scadenza a giugno per l'acconto. In vista del primo appuntamento con la tassa sulla casa tutte le informazioni relative a quando si paga, le novità e agli esoneri vediamo che per quanto riguarda l'IMU 2022 in arrivo la scadenza della tassa sulla casa giugno è il mese entro il quale sarà necessario effettuare il pagamento dell'acconto dell'imposta dovuta si tratta del primo appuntamento dell'anno al quale seguirà quello di dicembre relativo al saldo IMU Guardando alla scadenza più vicina, quella del 16 giugno 2022, la data ultima da ricordare per chi si chiede quando si paga l'IMU è appunto questa, poche le novità da segnalare rispetto allo scorso anno e tra queste la più rilevante è relativa alle nuove regole sull'esenzione per i coniugi con residenze diverse. Dalla scadenza alle informazioni principali da conoscere in merito al pagamento dell'IMU 2022 i dettagli sono all'interno dell'articolo. Continuiamo con l'Ecobonus Auto 2022, i nuovi incentivi per i veicoli elettrici e ibridi prenotazioni dal prossimo 25 maggio. Vediamo che per l'acquisto di nuovi veicoli elettrici e ibridi il decreto del presidente del consiglio dei ministri dovrebbe essere pubblicato oggi in gazzetta ufficiale per le auto euro 6 contributo da 3.000 euro fino a 5.000 euro con rottamazione agevolazione anche per l'acquisto di moto e veicoli per il trasporto di cose dovrebbero essere validi i contratti a partire da oggi ma le prenotazioni al via dal 25 maggio 2022 per quanto riguarda l'ecobonus auto 2022 sarebbero due le date da tenere in considerazione quella di oggi giorno nel quale il decreto dovrebbe essere pubblicato in gazzetta ufficiale giorno dal quale i contratti dovrebbero essere validi e poi quella del prossimo 25 maggio la data a partire dalla quale verrà messa a disposizione la piattaforma per prenotarsi che dovrebbe poi garantire la piena operatività della misura Passiamo ad un altro argomento, fact checking, il bonus casalinghe da 500 euro esiste all'interrogativo? Si risponde all'interno dell'articolo in cui c'è il punto sulle misure in favore di chi svolge attività domestiche nel rispetto degli specifici requisiti richiesti dal bonus 200 euro alla pensione sociale passando per l'assegno unico e l'assicurazione casalinghe 2022. Nei fatti il bonus 500 euro per le casalinghe non esiste ma esistono una serie di altre misure a cui i destinatari possono accedere nel rispetto degli specifici requisiti. Si tratta appunto del bonus 200 euro previsto dal decreto aiuti che non è ancora stato pubblicato in gazzetta ufficiale quindi cui i cui requisiti saranno resi noti a breve e poi le misure di sostegno da parte dell'Inps ovvero l'assegno sociale e l'assegno unico, la somma appunto erogata che racchiude la maggior parte delle misure a sostegno della famiglia spetta in presenza di figli. In ultimo un focus sull'assicurazione casalinghe 2022, la polizza anti-infortuni INAIL. L'ultima notizia sulle pagine di informazione fiscale riguarda il modello 730 2022 a debito, per la rateizzazione conviene inviarlo subito, fa il punto Anna Maria D'Andrea sul modello 730 2022 a debito con la ratizzazione più a lunga per chi invia subito la dichiarazione dei redditi. La scadenza per la trasmissione è fissata al 30 settembre, ma arrivare in anticipo sui tempi consente di spalmare in più rate l'importo emerso a seguito delle operazioni di conguaglio. I dettagli sono all'interno dell'articolo, L'ultima parte della rassegna stampa è dedicata all'economia sulla pagina del Corriere.it che apre sul modello 730 con rimborsi e bonus dal 23 maggio, la maratona delle tasse con le tappe e poi scontrini, il flop della lotteria e le novità con la vincita che diventerà istantanea e i numeri del giorno. 2,3 riguarda il gruppo Unipo, l'obiettivo di 2,3 miliardi di utile in tre anni, il titolo crolla in borsa e poi 470% riguarda le spiagge, boom di prenotazione per lettini e ombrelloni, più 470%, Puglia Regina segue la campagna. L'articolo che vi segnaliamo quest'oggi si intitola PIL, l'Italia frena a causa della guerra, crescita al 2,4% nel 2022, meno 1,7%. Punti e di Francesca Basso corrispondente da Bruxelles e fa il punto su quelle che sono state le stime riviste dalla Commissione Europea che hanno appunto rivisto in diminuzione le stime di crescita sia dell'intera Europa sia dell'Italia le previsioni dello scorso anno, quelle di febbraio, sono quindi state abbassate proprio a causa della guerra in corso